Buonasera a tutti, I persone che partecipano a, a questo webinar eh, del Festival della Salute Globale, grazie al Festival per lo spazio che ci viene dato. E questa sera raccontiamo, crediamo noi, una bella storia che nasce da Brescia ma si diffonde e si sta eh, diciamo, espandendo in diversi eh, luoghi del mondo. Nasce dal, dai momenti, dalle settimane più tragiche che abbiamo vissuto per l'emergenza Covid-19, ci presentiamo. Quindi oggi vi parliamo io, che sono direttore di Venetus Mondo Italia, oggi brisciana con Sviesky, Sky condivide da diversi anni tante esperienze di cooperazione internazionale, e Marco Ruocco, direttore e project manager di Zinnova. Cosa vi racconti? Ciao Marco, buonasera. Vi raccontiamo una storia orgogliosamente bresciana. Eh, chi siamo noi? Siamo degli ONG, quindi ONG con 50 anni di storia, che hanno una sede comune, che, hanno, che lavorano in co-working, quindi che condividono tante esperienze di cooperazione, cooperazione internazionale, si occupano di progetti, si occupano nel caso nostro, nei mondi ovviamente di salute, quindi primary health care in particolare, di sostenere e rafforzare i servizi sanitari in paesi che non hanno risorse eh, o che sono risorse limitate, ma che insieme a SBI e Skype sviluppano tanti altri progetti di sviluppo agricolo, di rafforzamento del ruolo della donna, di sicurezza alimentare, di accesso all'acqua, di microcredito, eccetera, eccetera. E negli ultimi anni la nostra attenzione, gioco forza, si è rivolta sempre di più all'Africa, all'Africa subsahariana, che è quella che più soffre ancora di carenze di servizi, di salute, di educazione, di generazione di reddito in maniera eh, evidentemente più lampante. Evidente, e eh, questo lo facciamo, cerchiamo di farlo con dei partenariati che allargano un po' le esperienze che viviamo al mondo delle ONG ma anche dell'università, di soggetti pubblici ma anche di soggetti privati e quindi per questo vogliamo raccontarvi una storia di partnership con il mondo profit, quindi con Isinnova e per questo che a raccontare il progetto sarà soprattutto Marco Ruocco e che è nata un po' nella fase più critica dell'emergenza, che Brescia come sapete ha vissuto in una forma molto drammatica. Brescia e Lombardia in generale. Quindi in quelle torniamo alla fase 1, no? torniamo all'emergenza, mi rileggevo oggi i numeri che negli ultimi giorni probabilmente noi tutti un po' abbiamo perso, mentre nella fase più, più forte sento alle mie spalle il dolore in ambulanza. E siamo arrivati a 90.000 contagi, 16.000 morti, la sola Brescia ne conta 15.000 di contagi e 2.700 morti. Quindi una situazione realmente drammatica. E cosa è successo? È successo che in quelle settimane tutti noi quindi impegnati nell'ambito della solidarietà eh, non ci siamo mai fermati. Noi che diciamo, abbiamo sempre fatto del concetto della resilienza un po' un, un mantra nel nostro, nel nostro eh, operare nei paesi in via di sviluppo. Quindi cercare di aiutare le comunità a resistere e ad essere più resilienti in situazioni... Particolarmente critiche, e proprio lì, proprio in quelle settimane, ci siamo trovati in Italia a vivere vi, situazioni di criticità. Mi piacerebbe farvi vedere un'immagine che usavamo in queste settimane nei nostri corsi: che metteva in comparazione un, un triage fatto a, a Freetown da Emergency, non ricordo più da Mecci Senza Frontiere, una situazione di assoluta emergenza di lotta a Ebola, con il triage fatto all'Ospedale Civile di Brescia stessa immagine, identica, quindi tende piazzate fuori dall'ospedale per eh, il primo triage dei pazienti che arrivavano in una forma diciamo continua, progressiva e, infini, e diciamo, senza sosta. Cosa è successo? È successo che in quelle settimane anche i nostri collaboratori delle nostre ONG sono eh, diciamo eh, medici, infermieri, volontari, impegnati in tante situazioni di di disagio di bisogno, quindi negli ospedali ma anche fuori gli ospedali, si trovarono in prima linea nella lotta al, al Covid, si, trovano, si trovarono contagiati essi stessi, alcuni ahimè, in forma anche molto grave e così noi ONG ci siamo chiesti senza il fatto mai fermarci cosa possiamo fare. Abbiamo pensato, innanzitutto sosteniamo la campagna Aiutiamo Brescia, in quel momento era emergenza e quindi eh, in quel contesto parallelamente probabilmente anzi di sicuro Isinova stava pensando cosa possiamo fare noi per far fronte a delle necessità e lì si è mosso come nel resto dell'Italia in maggio in tanti posti nel mondo tutto un fermento di idee e di pensieri su che cosa poter fare e da lì in quelle tragiche settimane che appunto è nata l'idea credo adesso ne parlerà Marco quindi da un medico illuminato quindi la ripetiamo per chi non, non è conosciuta, ma anche se poi è, diciamo, è venuta alla ribalta dei media nazionali, il dottor Favero, e con lui Cristian Facassi e tutta Esinova di recuperare le maschere da subra di decatro. Quindi, eh, ad uso di dispositivi respiratori con, nella fase di emergenza, nel momento in cui c'era carenza di maschere CPAP, quindi, anche nelle strutture sanitarie lombarde o italiane, che ne erano evidentemente. E fornite in misura non sufficiente e quindi è per questo che diciamo ci piacerebbe in questo momento magari ripercorrere quella fase per poi parlare di che cosa invece facciamo oggi, vogliamo fare oggi con un nuovo progetto 3D for the future con ONG e con ASIN quindi do la parola volentieri a Marco per raccontarci un po' la genesi di, quel, di quell'idea, di quel progetto che si è sviluppato in quel periodo, tengo a precisare che quell'idea è nata quindi da ASIN Proposta inizialmente a Caritas Brescia, che ha eh, voluto coinvolgere immediatamente le nostre ONG e anche l'ufficio per le missioni di, di Brescia, quindi da nata un po' l'idea di For the Future di questo partenariato proprio in un'epoca. Marco, a te la parola. Eccoci, buonasera a tutti. Allora, sono Marco Rocco, la, lavoro in Isinnova. Eh, dico brevemente di cosa si occupa Ginova, giusto per contestualizzare e far capire un po' da, il, il, il background che c'era dietro. Ginova è una società che si occupa di ricerca e sviluppo, quindi lavora sia con aziende e con privati per fare consulenza e aiutare privati e aziende a sviluppare le loro idee. Abbiamo un focus molto forte su tutto quello che è l'ambito manufatturiero e quindi ci occupiamo di progettazione, prototipazione, eh, tutela della proprietà intellettuale, brevetti e tutta una serie di servizi eh, a alattere. Siamo conosciuti in ambito locale per quanto riguarda l'ambito della prototipazione della stampa 3D ed è stata questa la leva che ha creato diciamo, il primo collegamento, quindi quello tra noi, l'ospedale di Chiari, un eh, paese della nostra zona, provincia di Brescia e il giornale di Brescia. L'ospedale di Chiari aveva finito delle valvole, delle valvole venturi che servono per la somministrazione e la miscelazione dell'ossigeno. Dell eh, L'azienda che le produce, che normalmente rifornisce l'ospedale, non era in grado di evadere ulteriori ordini perché anche loro, eh, come, come tutti, erano stati presi comunque molto in contropiede non si aspettavano un decorso del genere. L'ospedale Chiari ha chiesto aiuto al giornale di Brescia tramite la direttrice Inizia Ballini, se conosceva qualcuno sul territorio che potesse supportarli. Da lì, grazie poi all'assist di Massimo Temporelli che si occupa a livello locale di innovazione, eccetera, sono arrivati a noi. Noi abbiamo preso il pezzo, abbiamo contattato l'azienda per capire effettivamente quale fosse il problema nella catena di fornitura, abbiamo ridisegnato il pezzo, abbiamo fatto i primi prototipi di 3D che abbiamo portato all'ospedale di Chiari dove sono stati testati. I test hanno dato esito positivo, da lì abbiamo iniziato una piccola produzione un po' più massiva, sempre in stampa 3D, una stampante più performante che c'è stata fornita dal, dal gruppo Lonati dove abbiamo realizzato i primi 100 pezzi e li abbiamo forniti all'ospedale questo ci ha dato un po' di visibilità a livello locale visibilità che ci ha permesso di entrare in contatto con il dottor Favaro un ex primario dell'ospedale di Gardone-Valtrombia eh, il quale ha avuto l'intuizione che dopo le valvole un altro componente che secondo la sua esperienza eh, sarebbe venuto a mancare se la curva dei contagi avesse, avesse mantenuto gli stessi trend eh, sarebbero state le maschere ovviamente pensare di progettare e produrre qualcosa di nuovo era impensabile l'intuizione è stata quella di utilizzare e adattare a qualcosa che fosse già eh, di uso comune fosse già disponibile e eh, presente nei magazzini la scelta è caduta abbastanza velocemente in maniera abbastanza naturale sulla maschera da snorkeling che aveva tutta una serie di peculiarità che la rendevano adatta allo scopo copriva tutta la faccia, aveva delle valvole per lo schiato, aveva una, una struttura superiore che permetteva l'aggancio di altri apparati, eccetera. E il nostro lavoro è stato quello quindi di eh, capire quali fossero le modifiche necessarie da fare alla maschera e disegnare e stampare il pezzo che serviva poi per interfacciare questa maschera ai vari apparati presenti nell'ospedale. Facciamo i primi prototipi, li consegniamo a chiare, li consegniamo agli altri ospedali della zona, funziona, eh, da lì. Eh, contattiamo Decathlon per capire se effettivamente di queste maschere c'era una buona disponibilità rassicurati del fatto che ne, esiste, ne esistevano diverse migliaia abbiamo proseguito con il progetto abbiamo deciso fin da subito di lasciare il progetto il più open possibile quindi abbiamo creato una pagina dedicata dove abbiamo caricato tutti i tutorial che servivano per modificare la maschera tutti i file necessari per la stampa 3D e abbiamo dato il via al progetto che avevamo chiamato all'epoca EasyCovid Stiamo parlando di metà marzo circa. Eh, da lì, subito, si è messa in moto una macchina degli eventi eh, che ci ha fatto ragionare sul fatto che ormai la cosa era trascendeva quella che era stata l'esperienza di Sinnova. Tanti ospedali stavano cercando le maschere, la stessa Protezione Civile di Brescia eh, aveva acquistato, aveva ordinato 500 maschere, e così in tutta Italia e anche all'estero. Eh, noi non eravamo in grado di fornire i pezzi, le valvole, i raccordi, che abbiamo chiamato raccordo Charlotte, per tutti. Da lì abbiamo, creato una, abbiamo messo assieme una, una rete di stampatori 3D, tramite collaborazioni con altre persone, per cui i vari Fab Lab, dislocati sul territorio, Fab Lab Brescia e altre persone che ci hanno supportato, eh, dove chi voleva mettersi a disposizione poteva iscriversi su questo forum, mettere a disposizione le proprie competenze ed essere eventualmente contattato dall'ospedale per stampare i pezzi necessari. Questo ha dato modo eh, in Italia e all'estero di eh, contribuire alla nascita di tante esperienze che a livello locale si sono occupate della stessa cosa. Quindi, presa l'esperienza di Sinova, presi i file e tutto il materiale necessario che noi avevamo messo gratuitamente sul nostro sito, gente ha iniziato a cogliere maschere, gente ha iniziato a sanificare, stampare pezzi e consegnarli agli, os agli ospedali. E questo poi il, il progetto ha superato diciamo, le barriere nazionali e abbiamo iniziato delle collaborazioni con diverse università e ospedali esteri per eh, portare questo progetto anche all'estero. Ad oggi il progetto sta andando avanti, queste maschere stanno attualmente, sono attualmente in utilizzo in maniera abbastanza massiva in Sud America, in alcuni paesi del sud-est asiatico. In Italia, fortunatamente, l'emergenza sta rientrando, quindi non c'è più bisogno queste maschere, da quello che sappiamo noi, perché comunque nel frattempo le normali catene di fornitura riescono a sopperire a quelli che sono i materiali necessari negli materiali e quindi la cosa è andata in questa direzione. Eh, non sono in grado di dire eh, quante maschere e quante valvole sono state stampate e distribuite perché, come dicevo prima, la cosa ormai ha superato quello che disinnova eh, la nostra realtà aziendale, è diventata una cosa fortunatamente o sfortunatamente eh, globale. Eh, quello che posso dire è che comunque a livello italiano le maschere sono state utilizzate, hanno funzionato, eh, mi, non, non, non so e non mi va di dire che queste maschere abbiano salvato delle vite, sicuramente è stato uno strumento, uno strumento in più che noi abbiamo dato a, a chi ne aveva bisogno e noi e chi ha voluto fare lo stesso gesto, che ha messo assieme maschere, tutte e valvole, a fornita agli ospedali. A questo punto i medici hanno avuto diciamo, uno strumento in più per sopperire eh, a diverse mancanze, diverse esigenze che purtroppo l'emergenza avevano evidenziato. Nessuno si aspettava che sarebbero servite eh, così tante maschere, così tanti ventilatori, così tante mascherine, è una, una situazione che ha preso eh, in contropiede un po' tutti. Noi abbiamo dato uno strumento che in tanti casi è, è servito eh, a tamponare un po' l'emergenza e è stato utilizzato, è stato utilizzato tanto anche all'estero e tanto in Italia. Eh, da lì poi, è eh, finita la fase iniziale, la fase cocente, un po' dell'emergenza, abbiamo iniziato a interrogarci su tutto quello che era l'impianto normativo che stava alle spalle di questo progetto, ci siamo interfacciati con degli studi legali all'Istituto Superiore della Sanità e al Ministro della Salute per capire da un punto di vista proprio normativo eh, come poter mettere i medici nella condizione di poter utilizzare serenamente questi strumenti, la discussione tra una cosa e l'altra, non è ancora finita, perché comunque eh, gli organismi pubblici hanno i loro tempi, però, fortunatamente la situazione si è risolta da sola per quanto riguarda l'Italia. Da lì, al, eh, parallelamente, mi collego, è successa un'altra cosa. Il progetto ISICOVID, quindi il progetto collaborativo di Stampa 3D, per fornire agli ospedali quelli di, quelli di cui necessitavano, ha funzionato molto bene in Italia, in Europa e in alcuni paesi, in quelli che potremmo definire del blocco occidentale, perché la tecnologia 3D è una tecnologia che in questi paesi, in queste zone, è diffusa ed è conosciuta. dove il progetto ICCOVID ha funzionato meno, dove questa tecnologia non era così capillare, non era così diffusa. Fatto sta che riceve, abbiamo ricevuto giornalmente tante richieste da paesi eh, Africani, del Sud Est Asiatico, del Sud America, anche dell'est Europa, richiesta di valvola richiesta di materiali. Nei primi periodi abbiamo stampato, raccolto e spedito direttamente noi pacchi, noi altre associazioni, ma da lì a pensare che forse sarebbe stato più intelligente mandare direttamente le stampanti il passo è stato abbastanza breve. Questo è stato quello, e la stata la molla che ha fatto nascere il progetto 3D for the Future il progetto la cui molla, la, la cui spinta iniziale è stata l'emergenza Covid, ma eh, che è animata diciamo da una visione più a lungo termine in prospettiva futura, quindi nel momento in cui noi diamo uno strumento e insegniamo le persone ad utilizzarlo, oggi può servire, può intervenire in alcune situazioni per quanto riguarda il caso Covid, l'emergenza sanitaria, eh, domani può servire per altre emergenze, perché ricordiamoci che in Italia nei paesi chiamiamoli sviluppati, chiamiamoli moderni, si rompe qualcosa, lo si, lo si sostituisce, lo si compra, lo si chiama assistenza, in tante parti del mondo così non è. Se si rompe qualcosa è rotto, bisogna arrangiarsi, bisogna insegnarsi in qualche modo, a mettere assieme delle, delle soluzioni più o meno pittoresche e si va avanti. La stampa 3D non è la, la panacea a, a problemi ben più gravi che questi paesi si trovano quotidianamente ad affrontare, però è uno strumento. Che in alcuni casi può fornire un supporto concreto, che va al di là della semplice prototipazione in ambito industriale, come viene utilizzato in Italia, o eh, lobbistica, quindi è uno strumento. Nasce il progetto 3D for the future, o meglio, viene pensato il progetto 3D for the future, però noi come Nova non, non avevamo la benché minima esperienza in un progetto di questo tipo, motivo per cui eh, abbiamo fin da subito, fin dalle primissime fasi, cercato la collaborazione di alcune onus che si li supportassero. Da lì contattiamo eh, alcuni conoscenti, alcuni amici e approviamo a Caritas Italia, che si mette in comunicazione con Medico Smundi, con Federica Nascini di Svi e altre, altre realtà eh, no profit locali. Da lì eh, creiamo diciamo, una bella collaborazione e finalmente prende piede il progetto 3D for the Future. L'altro step è stato quello, eh, ahimè economico, perché il primo progetto di Covid era stato coperto, diciamo, da fondi eh, aziendali. Il progetto 3D for the future, eh, molto ambizioso, eh, non, non siamo stati in grado di sostenerlo finanzi finanziariamente, motivo per cui abbiamo lanciato una raccolta fondi su GoFound.me, eh, che è una abbastanza famosa, eh, dove i beneficiari sono le onus che ci stanno supportando che ci danno una mano, anche in questo caso, No, ma un'ulteriore come collettore dei fondi eh, sia a tutela dell'operazione che a tutela, giustamente, dei, dei donatori. Da lì è nata poi la collaborazione eh, che prevede la creazione, l'acquisto, eh, l'allestimento di, di, di, dei kit, sono dei propri kit, che contengono la stampante 3D, il materiale necessario alla stampa, dei manuali che poi realizziamo anche online li carichiamo sulla nostra pagina e su una piattaforma di formazione che stiamo realizzando in questo, in questo periodo, e del materiale sanitario per far fronte, diciamo, in questo momento, a quella che è l'emergenza sanitaria. Il primo kit è già partito è già arrivato e adesso in questi giorni partiranno gli altri. Eh, I paesi, quelli che ad oggi sono interessati dal progetto, sono quelli che citava prima Massimo, quindi la zona dell'Africa sud e l'Africa occidentale. Grazie Marco. Eh, sì, prima di entrare poi ti ridò la parola per eh, entrare un po' nel vivo di quello che appunto sta succedendo con questi primi stampanti. Quindi, già in Mozambico abbiamo avuto notizia oggi del già l'utilizzo delle stampe che sono già in corso. Quindi è bello eh, per noi sapere che, che, che già il progetto prende, prende corpo ed è vivo ed è attivo. Quindi torno ancora una volta a quello che. Succedeva in quelle settimane drammatiche di marzo, così un po' anche come dire in maniera retorica, ma non troppo. Ricordo quello che girava in virale: era questo post eh, in Facebook, insomma, sui social che diceva che a Brescia impari fin da piccolo: che non ce la faccio, non si può dire, non ci riesco, non esiste. Sono stanco, non ne avevo abbastanza. Quindi testa bassa e lavorare per noi è sempre stato un po' un must anche nel periodo peggiore, cosa è successo per quanto ci riguarda? È successo in quelle settimane di grande emozione, grande difficoltà, tanti medici nostri, anche infermieri, volontari impegnati, purtroppo in prima linea, però noi non abbiamo mai come di, dimenticato quello che erano le necessità, il nostro, un po' la nostra mission no? di attenzione alle comunità lontane. Di, nei paesi che citavo io e citavo Marco. Quindi la responsabilità sociale nostra come di tutte le ONG italiane, credo, in, quel in quella fase anche risposta, di, permettetemi non polemica, a chi diceva dove siete ora per l'emergenza in Italia. Le ONG c'erano, c'erano, c'erano in Italia, avete visto quello che è successo anche negli ospedali di campo di lodi di emergency o tante altre situazioni di emergenza senza frontiere, ma anche noi nel nostro picco abbiamo cercato Innanzitutto di preservare eh, come dire, la situazione, la, di garantire la sicurezza dei nostri all'estero, degli staff locali, degli espatriati. A tutti è stata lasciata libera scelta se tornare in Italia o rimanere. Devo dire che in generale nessuna ONG ha abbandonato il proprio presidio, i nostri espatriati sono rimasti per libera scelta e eh, da lì è nato un po' l'impegno comune di, oltre che di non fermarsi anche di fare tutto il possibile, il massimo possibile per poter, in situazioni molto difficili, questo è evidente lo è ancora oggi, per poter attuare protocolli di prevenzione sanitaria in tanti paesi. Abbiamo scritto un po' di me, come è stato un po' un riferimento anche per tante ONG italiane di, per gestire un po' l'emergenza nei paesi, riconvertendo i progetti anche in funzione delle, delle difficoltà nuove. Quindi soprattutto parlo di prevenzione, avete visto tutti che, grazie a Dio, diciamo noi, espansione, i numeri della, della pandemia in Africa non sono quelli delle, dei paesi diciamo, occidentali, però comunque era importante ed è ancora importante fare azioni di prevenzione, di sensibilizzazione sulla popolazione, sull'igiene sanitaria, fornire dispositivi di protezione, in questa, in questa logica poi e entra anche il progetto Training for the Future di vig vigilanza epidemiologica, identificando i casi sospetti, riferendoli dai centri di salute agli ospedali di, di, diciamo, più attrezzati, dando supporto farmacologico, più difficile in Africa pensare anche proprio alla, alla fase più acuta, quindi al diciamo, supporto ventilatorio. Però questo in alcuni casi è successo e succederà grazie anche a questo progetto. Pensate che in tanti paesi il lockdown è stato, non dico uguale a quello dell'Europa dell'Italia, ma ci è andato vicino come misure prese dal Ministero della Salute. Quindi, difficile, molte difficoltà, riuscire a raggiungere le comunità. Noi in Mozambico, i nostri progetti sono centrati molto sulle equip mobili, quindi raggiungere le comunità più disperse per poter fornire servizi di salute di base ma parlo veramente di assistenza al parto, parlo di trattamento dell'HIV ambulatoriale, parlo di lotta alla nutrizione, di, di, di diagnosi e trattamento della tubercolosi, questo si diventa molto difficile in situazioni nelle quali tutto ciò che significa per l'Africa naturale, per noi evidentemente meno, significa rischio di assembramento, ma la gente dire, si riunisce proprio anche per poter usufruire di questi servizi. E quindi, da lì, da blocchi, da, da impedimenti, eh, era, difficile, era difficile riuscire a continuare a fornire dei servizi. E quello che, quello che abbiamo cercato di fare è appunto continuare in, questa, in questo lavoro in una situazione particolarmente delicata e difficile, e oggi continuiamo a farlo. Quello che il progetto vuole, vuole fare è quello appunto di garantire, allora, lì sono cominciati. I contatti eh, attivati da subito, eh, un momento in cui si è trovato l'accordo con Isinova su come, su come muoversi per, per inviare le stampanti, per poter in, chiaramente in realtà ospedaliere un pochino più organizzate. Qui penso a Mozambico, che è stato il primo caso, lo citava Marco, dove sono già arrivate quindi, a destinazione, dove già stanno stampando dispositivi, dove già quella è molto bella. Una storia che. Ci piace raccontare perché per la prima volta il Mozambico avrà un ventilatore pediatrico grazie a questo progetto e quindi grazie a dei piccoli accorgimenti su un'iniziativa che era già pensata dalla, da un'università locale con cui noi collaboriamo, c'è anche un rapporto con un centro di ricerca di Barcellona, proprio per fornire a questo ospedale provinciale di Nambane di dispositivi che possano supportare la ventilazione pediatrica semplicemente stampando dei componenti, delle, dei raccordi, delle cassette di plastica che mettono in collegamento dei dispositivi elettromeccanici. Capite che quindi, parliamo di una tecnologia molto semplice e molto sostenibile ed è stato molto positivo, molto positivo credo quello di individuare eh, contesti e luoghi, poi su questo magari ci torno, abbiamo anche pensato a un criterio per farlo, con delle, diciamo delle, dei requisiti necessari, affinché, e questa è la nostra premura, sempre quello che facciamo sia non solo realizzabile, ma sia fondamentalmente sostenibile e possa continuare, come diceva Marco, magari anche in futuro. Ecco, non so se ora vogliamo Marco dire un po' come stanno le cose, hai accennato tu, il Buon il è il primo, come dire, progetto già attivo, c'è il Burkina che sta partendo, eh, in Burkina abbiamo questo laboratorio a Catlab, di giovani che hanno messo in bellissima anche questa storia, hanno creato una start-up, c'era già, eh, però nell'emergenza si sono dati da fare ancora di più, già fornivano negli ospedali di Ouagadougou e di Bobo di Alassou di materiale di PI, di, quindi maschere eh, di protezione o visiere o altro, e, avevano, hanno una stampante usuratissima e quindi hanno chiesto, per loro è stata un po' una manna, un po' un, un come dire, un, un, un fumo questa possibilità di avere stampanti nuove e quindi da lì è nato un po' il contatto e l'idea di riuscire a supportare questi ragazzi per fornire e non pensiamo che nulla è improvvisato, questi ragazzi hanno fatto una, un portale di monitoraggio, e proprio delle disponibilità delle necessità degli ospedali in Burkina per poter fornire a chi veramente ne ha bisogno eh, dispositivi e materiale per affrontare l'emergenza o per prevenire meglio anche in tante situazioni proprio la diffusione del contagio. Così va un po' avanti anche il contatto con Uganda quindi dove abbiamo il sì. corso Rehabilitation Hospital c'è lì un nostro ex volontario quindi Medicus V che da anni nella Regione dei Grandi Laghi è attivo e ora lavora per questo, questa struttura ospedaliera e anche lì quindi servirà in maniera diretta per fornire materiale di protezione e di prevenzione, uh -huh. eh, come dicevamo già in Mozambico e in Turchia. Ecco, ci piace raccontare un po' proprio di, di buone pratiche, di... di, di, di, di, di, di, di, di permettermi, la parola di successo perché questo Deve essere chiaro evidente che quello che si fa si cerca di fare sia davvero a buon fine in maniera il più pragmatica possibile. Ci manca al momento ancora la possibilità di inviare l'ospedale di Tirana, ospedali tra un mese, ma siamo in contatto. Addirittura il Presidente della Repubblica si era interessato alla questione, quindi penso che sia questione di giorni o di settimane. Ecco Marco, non so se c'è altro di vista più tecnico sull'intervento. Come dicevi correttamente tu, la mh, qualifica dei beneficiari è stata una cosa eh, molto importante che noi come Genova abbiamo, eh, diciamo, demandato a, a voi, alle, alle ONG che ci stanno supportando perché sicuramente eh, avete avevate più esperienza in tal senso, diciamo, occupazione un po' più del lato tecnico. Con Mozambico in realtà è andata molto bene perché... Bruno Comini, che era il vostro eh, referente sul, sul posto, si è arrangiato, montato, ha iniziato a stampare, poi con uno dei nostri ingegneri l'altro giorno tramite eh, Skype abbiamo fatto un'oretta di eh, tele, teleassistenza, eh, perché c'era qualcosa che non andava nel caricamento del polimero e si sono messi lì con il telefono alla mano e l'hanno risolta. Infatti adesso la stampante sta andando. In questo caso loro avevano già un programma eh, relativo alla stampa 3D quindi quello che prevedeva la realizzazione di ventilatori polmonari eh, di cui attualmente il paese era, era ed è tuttora adesso hanno iniziato a farli eh, sguarnito eh, e quindi gli abbiamo dato lo strumento stesso discorso per quanto riguarda la burpina fase, i ragazzi di Wakat Lab ci siamo sentiti, loro hanno già una, una certa dimestichezza con lo strumento della stampante 3D e quindi anche in questo caso via, riusciamo a dare un ausilio ulteriore per continuare a fare quello che stiamo già facendo molto egregiamente. Eh, hanno, già, um, file, hanno già dei file per quanto riguarda la, la stampa di mascherine, di visiere, tutto quello che serve, quindi stiamo, dando, stiamo aumentando diciamo, la, la, la, la potenza di fuoco per stampare e supportare gli ospedali in maniera un po' più eh, massiva. Eh, con l'Uganda, eh, lì dovremmo fare magari un pochino di di formazione in più, ma quello non è un problema perché, non l'ho detto prima, lo specifico ora, il progetto ehm, si compone di due parti, quindi la prima fase, eh, chiamiamola fase A, è quella dell'invio del materiale, la fase B che in parte eh, si muove in parallelo, un binario parallelo, è tutta quella legata alla formazione, perché ovviamente non possiamo dare uno strumento eh, senza insegnare poi que queste persone, le popolazioni, eh, di che ad utilizzarle, quindi realizzeremo dei video, realizzeremo dei tutorial che sono già in fase di sviluppo e che caricheremo in prima battuta sul nostro sito e sui vediamo sulle nostre piattaforme e sui social. Eh, L'altra parte è poi quella legata alla piattaforma, quindi se riusciremo a far evolvere il progetto eh, fino a un punto di diffusione abbastanza interessante delle stampanti, ci piacerebbe creare una piattaforma dove poi i beneficiari del progetto, quindi quelli che ricevono le stampanti o anche eh, esterni che già in questi paesi hanno a disposizione questa tecnologia, possono caricare i loro progetti, caricare quelle che sono le loro eh, difficoltà con questa tecnologia, oppure dei pezzi particolari che vorrebbero riuscire a stampare e la community di Maker, che abbiamo già mobilitato, è pronta ad intervenire, a fare una sorta di tutoraggio eh, di questi beneficiari per supportarli in un progetto di diffusione e di divulgazione della stampa 3D. Da lì poi le possibilità si, si espandono e non, non hanno, diciamo, limiti perché si può fare formazione nelle scuole, insegnare ad utilizzare la stampa 3D, si può fare formazione negli ospedali per vedere tramite la stampa 3D come si può intervenire in maniera un po' più seria a livello ospedaliero, si può fare formazione a piccole aziende locali che magari si occupano di ricampistica, si occupano di... Eh, far lavorare persone al posto, quindi da lì è un, è un progetto per questo dicevamo prima: è un progetto in divenire dove ad oggi la cosa da fare è inviare più kit possibili per supportare le realtà locali da un punto di vista sanitario e con le cose che si vedevano anche in Italia. Che in Italia eh, c'era chi stampava le visiere, chi stampava i supporti per allentare un po' la pressione sulle mascherine, delle, sulle orecchie da parte delle mascherine, eh, stampava mh, maschere con i filtri intercambiabili. Eh, tante cose che eh, adesso stamperanno anche eh, nei paesi dove mandiamo le stampanti. Da lì poi, ecco come si dice, che l'unico limite è la fantasia, ecco, quindi da lì si, possono, si può fare un po' quello che si vuole, con, che, che si vuole con i limiti sempre della, della stampa 3D, quindi si rompe il motore di un'auto, la stampa 3D ad oggi non è lo strumento idoneo eh, per riparare una cosa del genere. Uh, un giorno però io sono fiducioso che lo sarà, altre tecnologie e altre, altre tipologie di, di stampanti possono intervenire anche in problemi più uh, concreti. Uh, noi abbiamo dato il via al progetto con uh, Medicus Mundus V, uh, Skype e la Caritas Serbio-Cesana di Brescia. Uh, da sta a noi supportarlo il più possibile, farlo crescere il più possibile, e eh, a fronte di una raccolta fondi che speriamo possa proseguire, rendere il progetto più capillare eh, possibile, perché il punto di forza di questo progetto è proprio la capillarità, quindi creare una rete che si possa autoalimentare, si, può, si possa sostenere e a cui poi danno forte eh, i, i stampatori makers che sono presenti in Italia e in Europa, che vogliono dare una mano anche a sviluppare questo progetto. Per farlo però scelga prima inviare il materiale. Grazie Marco, sì. Eh, quindi eh, a questo punto eh, il criterio che noi ci siamo dati è quello chiaramente di dare priorità a contesti, a relazioni che già esistevano, per cui le nostre ONG o Caritas di Brescia o diciamo di oggi sì, di Brescia avevano già un una relazione, però, come dicevi tu, limita la fantasia, l'unico limite è la fantasia. Quindi, la possibilità di aprire anche a nuove, nuove eh, inviti dipende chiaramente anche dal, dalla crescita della raccolta fondi da parte nostra. L'importante è eh, che abbiamo costituito un comitato per la selezione dei progetti, quindi, non è lasciato al caso proprio per dare priorità a contesti nei quali magari. Qui sembra banale, evidente, ma noi abbiamo necessità di avere la garanzia che ci sia una connessione internet, che ci sia la, la possibilità di, un, di una capacità minima tecnica poi di, di, di conoscere, di utilizzare la stampante, eh, di energia elettrica stabile, tutte cose che diamo per scontato a Brescia in Italia, ma evidentemente che non sono nelle aree rurali dell'Africa. Quindi questo è importante. Nella prima fase sull'emergenza covid Ripeto, insisto, grazie a Dio i numeri in Africa sembrano, come dire, smentire le preoccupazioni iniziali legate poi anche proprio a, a contesti nei quali il distanziamento sociale è evidentemente impossibile, ma tutta una serie di ragioni ci dicono che oggi i numeri ad oggi, perlomeno tranne alcune eccezioni o realtà, penso a Brasile, non è l'Africa subsahariana, però nelle quali L'epidemia è scoppiata, grazie a Dio non sta succedendo quello che è successo da noi. Quindi l'importante è dare una garanzia di uso anche al 100% no profit del, delle stampanti del kit che viene inviato e identificare quindi luoghi e contesti nei quali questo sia utilizzabile, sostenibile e praticabile. Quindi quello che facciamo noi adesso, poi se ci sono delle domande, evidentemente sia io che Marco siamo disponibili a rispondere è un po' un appello a sostenere questa campagna, noi come ONG, quindi abbiamo un po' identificato due teste, uno è 3D for the future e uno è in generale, le ONG ci sono, perché per affrontare comunque questa fase difficile per noi di sostegno alle nostre attività, ai nostri progetti, nei paesi in cui siamo attivi e presenti e continuiamo e vogliamo essere. Quindi l'invito un po' a tutti a donare e a sostenere la campagna evidentemente tutti i riferimenti sui siti delle tre ONG di Brescia o diceva Marco attraverso la, il crowdfunding del, di GoFundMe. quindi io direi che abbiamo un po' raccontato abbastanza diciamo, a sufficienza quello che erano gli obiettivi, sono gli obiettivi di questa iniziativa che a nostro parere forse Marco anche per il risalto che ha avuto credo anche in questi giorni, leggevo oggi anche il riconoscimento dell'Università di Brescia penso a Cristian Fracassi, per Isinnova, ma in generale Isinnova, a te e a tutti quelli che in questo periodo quindi come Cavaliere della Repubblica, come un riconoscimento di un'estrare di Brescia per l'iniziativa, sia insomma, un, quello che orgogliosamente diciamo, nelle situazioni anche più difficili emerge come capacità e creatività di riuscire a rispondere ai bisogni in situazioni anche di forte emergenza, questo credo di cui, quello di in cui insomma, orgogliosamente noi continuiamo a a pensare se è necessario fare anche per il futuro, senza dimenticarci mai che per noi le periferie erano qua, quelle necessità erano qui, ma per un momento poi continuano a esserlo dove non solo Covid, anzi soprattutto non Covid, ma HIV, malaria, tubercolosi, e difficoltà di portare a casa, insomma, reddito, continuano a, a mietere milioni e milioni di vittime in tutto il mondo e... Scriveva, lo pubblicava in un'intervista a dire il nostro coordinatore medico in Mozambico, non dimentichiamoci di quell'emergenza, cioè, l'Africa è talmente abituata alle emergenze che questa rappresenta per tanti contesti una delle tante emergenze. Per noi, non lo è stato evidentemente, per loro sì, quindi è anche difficile percepire, come dire, l'urgenza o la difficoltà anche di, di, anche di non uscire di casa, di comportarsi in un certo modo di fronte all'emergenza per cui tante comunità, tante popolazioni africane ti dicono sì, però abbiamo vissuto l'AIDS, abbiamo vissuto il colera, abbiamo vissuto l'Ebola. Ecco, questa diciamo anche in carità, senza sminuire il dramma che abbiamo vissuto e stiamo vivendo in Italia, in Europa o in altri paesi del mondo, però per noi rimane sempre un po' anche l'attenzione a, a, a questa necessità, a questa priorità. E credo che questo progetto su questo si stia... E si, si, si inserisca molto bene. Quindi. Se non ci sono domande, lascio a te magari e così se hai ancora qualche, qualche commento oppure possiamo salutare chi ci ha seguito. Ma eh, nulla, mi ricollego a quello che hai detto tu, quindi sì, la leva è stata proprio quella. Noi abbiamo visto che a livello locale eh, enti, istituzioni, eh, società private, la, la protezione civile sono riusciti a mobilitare davvero tante risorse che hanno dato una mano molto forte. Eh, il problema è esattamente qui, dove queste risorse non si sono, non c'erano prima per altre emergenze e non c'erano adesso per queste emergenze. Quindi, noi vogliamo intervenire eh, proprio qui. Nulla vieta, anzi, assolutamente ci piacerebbe poi coinvolgere e anche eh, università italiane, aziende private italiane, piccoli centri di ricerca italiani, quindi mh, una volta che si crea la struttura mh, noi non ci chiudiamo né precludiamo nessuna, nessuna strada. Grazie, leggo i messaggi che sono arrivati un paio. Quindi che richieste di altro materiale sanitario sono pervenute dai paesi in via di sviluppo e possibilmente realizzabili in stampa 3D anche fuori dalla pandemia Covid? e in Uganda con quale ospedale lavorate? Il corso hospital l'abbiamo detto quindi sì. Rehabilitation hospital ha una stampante 3D. Evidentemente qui le necessità sono di poter sostenere e intensificare la possibilità di stampare materiale. E poi forniamo il link di CoFund per finanziare l'iniziativa quello <ride> immediatamente. A te Marco. Eh, no, allora i materiali che eh, all'inizio si chiedevano erano le valvole e le maschere, per riadattare le maschere eh, e renderle adatte alla, alla somministrazione di ossigeno in terapia subintensiva. Poi quello che si chiedevano, quello che abbiamo messo anche nei primi kit, sono gli stessi materiali che mancavano anche all'inizio dell'emergenza in Italia, quindi guanti, mascherine, visiere, disinfettanti, materiali che erano difficili da reperire anche in Italia, che adesso invece in Italia si riescono a facilità, noi li abbiamo acquistati e li inseriremo nel kit. Cosa è stampabile fin da subito con le stampanti 3D? Si possono stampare delle mascherine dove si può andare a sostituire il filtro in TNT, si possono stampare dei supporti per le visiere, si possono stampare i supporti per le mascherine, si possono stampare come in Monzambico alcuni particolari per dei piccoli ventilatori che lì in Mozambico sono ad uso pediatrico e altre piccole strumentazioni. E sto parlando di covid poi la stampa 3D in ambito medico viene utilizzata anche per realizzare dei piccoli sostegni, realizzare delle piccole protesi, eh, viene utilizzata molto in ambito odontogliatrico, ma non è questo il caso perché le stampanti che vendiamo non sono idonee a realizzare materiali per l'odontogliatria. Per eh, però da lì eh, si può partire. Noi siamo entrati in contatto con una realtà eh, del sud-est asiatico che utilizza la stampa 3D, eh, per creare delle piccole protesi che vanno a fare un po' da gesso, quindi do, dove l'utilizzo del gesso non è indicato eh, pazienti molto piccoli o che hanno delle difficoltà o quindi in contesti dove mantenere anche un certo grado di pulizia e igiene è molto importante, si possono andare a creare dei supporti che sostituiscono in un certo qual modo il gesso e quindi anche quelli sono realizzabili in stampa 3D. Per quanto riguarda il link, credo che se, l'ho fatto io più volte. Quindi su GoFundMe si scrive in Nova, automaticamente compare la campagna. Che... 3D for the future, 3D for the merge, ci sono tutte parole chiave che ci sì. sono. Può... Ecco, poi possiamo fornire anche, appunto, anche il nostro codice. Esatto, ci sono anche gli estremi bancari dell'associazione. Esatto, quindi anche a sostegno della campagna che ci sono, che comprende appunto 3D for the future, poi. Se andate sui siti trovate tutti i riferimenti. Io vedo che siamo in perfettissimo orario, quindi credo che abbiamo esaurito il nostro tempo. Ringrazio ancora una volta Camilla, Marco Simonelli e chi del Festival e il dottor Stefano Vella ci ha dato questo spazio per raccontare questa storia. E a tutti diamo appuntamento a novembre al Festival della Salute, saremo presenti, saremo attivi. Speriamo. Vivamente di poterlo fare, raccontare in una forma diretta in presenza. Grazie a tutti ancora. Grazie a tutti. Ciao Marco, grazie. grazie. Ciao ciao. ciao.